Ciao e bentornato sul nostro canale. In questo breve video ti volevo dare alcuni suggerimenti per lavorare sul tuo brand. importante fare branding perché oggi più che mai le persone si ehm, affezionano eh, alle aziende in base alla sensazione e al valore che queste aziende riescono a trasmettere, non pensare di fare marketing puntando semplicemente ad acquisire clienti e a vendere come se quello fosse l'obiettivo ultimo. Certo, quello è fondamentale, però è chiaro che prima di fare tutto quello c'è un passaggio che rappresenta che deve necessariamente passare attraverso un'azione di comunicazione di quelli che sono uh, i tuoi valori, ciò in cui credi, quello che vuoi dare anche alle persone, il valore che tu vuoi attribuire alle persone che acquistano il tuo prodotto o il tuo servizio. Lavorare sul brand è una parte fondamentale di qualsiasi strategia di marketing, innanzitutto perché ci rende riconoscibili, perché fa sì che nel momento in cui è arrivato il momento della vendita le persone vadano ad acquistare non solo perché gli stiamo proponendo qualcosa ma perché riconoscono quel qualcosa di valore in quanto rapportato ai valori della nostra azienda insomma fare branding è una cosa che può sembrare semplice ma non lo è è una cosa che va fatta quotidianamente una cosa che si fa con la comunicazione visuale e testuale col comportamento con tutte le azioni che si decide di mettere in campo se ti è piaciuto questo video lasciaci un like e condividilo se vuoi continuare a seguirci iscriviti al canale clicca sulla campanellina e verrai aggiornato tutte le volte che pubblichiamo un nuovo video